Qua c'è il signor scienziato che sta dormendo E qua ci sono tipo tutte le formule matematiche Che hanno fatto per capire come viaggiare indietro nel tempo Dritto verso l'era glaciale E c'è un orologio che mi è andato in faccia Bene Avete sentito questo rumore? Era proprio il rumore dell'era glaciale Che cos'è questo? Um, allora, a parte che questa cosa mi sa che è una pittura rupestre Che figata Ma poi perché mi emoziono così tanto? Perché questa raga è l'era glaciale Quello che c'era letteralmente sulla nostra terra centinaia di migliaia di anni fa qua chiaramente si possono prendere diciamo delle cose per costruire altre cose e qua ho trovato una tenda ehm, con chiaramente tutte queste cose che io ovviamente prenderò c'è un villaggio lì anche lì ci sono dei pillager questa cosa è molto pericolosa raga Do dobbiamo assolutamente capirlo questo però questa cosa è super potente perché riesco effettivamente ad uccidere tutti quanti con un colpo cioè con un colpo Con tipo due colpi Aiuto non ti permettere Qua c'ho uno scudo raga C'ho uno scudo però Che posso assolutamente utilizzare Ehi ehi Vai a quel paese Vai a quel paese Vai a quel paese Oh mio dio che schifo Via Cavolo, Ma raga Ma avete visto Oh si sì, del cibo Per fortuna Allora io direi di scapparcene immediatamente da questo coso Perché ero quasi morto E non va bene questo Non si può morire già da adesso Nell'era glaciale Guardate che questo è un posto veramente ostile eh. Boh scrivetemi nei commenti Se vi piace la scienza Perché per me la scienza è veramente fighissima Si può capire letteralmente Quello che è successo centinaia di migliaia di anni fa Oh no c'è un pellucano che mi sta puntando Aia No no no Vieni qua Ehi ehi No no no Ciao Come va? Vai via, via! Aiuto, raga, mi stava uccidendo quasi Ma com'è possibile? Sono così forti Cioè, nel senso, vivo nel ventunesimo secolo Io, ho il frigo Con il mio cibo Perché non posso prendere il cibo da casa? Perché devo andare a cacciare nell'era glaciale, Ci cioè, sono fuori di testa Oh, che bello questo villaggio Eh, c'è pure un golem Ciao, signor golem, racchiuso dentro un cofanetto Come stai? Tutto bene? Marceline. Non vedi quei ragazzi soffrire? Sì, però Sono presa dal mio Videogame mm, Ma cibo Dammi il cibo Parlo corsia, Scusate, non lo faccio più eh, Però mi contagia Allora, ehi, hey, signore, vada via, eh Eh, la madonna, adesso mi sta rompendo Lo scudo, vuoi vedere che è eh, la madonnina Raga, si stanno ammazzando a vicenda, sono coglione Raga, sono stupidi, raga, sono stupidi sono, sono tipo, tipo tanto stupidi. Va bene, vai, continua. Dai, vai. Ah! Però non sapevano niente della scienza. Io lo so, non è vero. <ride> uh, però potrei saperlo perché cioè, se, lo, se studiassi potrei saperlo. Se volete vedere altri gameplay nell'era glaciale su Minecraft, beh, chiaramente scrivetemelo nei commenti. Perché a me piace troppo. Chissà quali altri segreti ci sono in quest'era. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.